Amsterdam. No. no, comunque ancora possiamo tirare Con l'autostrada andiamo più con l'autostrada Possiamo, che puoi rarmi Noi possiamo Loro possono tirare ancora, perché chi ancora non ho guidato Fate voi Siamo arrivati a Edimburgo Siamo vicini al centro Solo che visto l'ora sono circa le 9 decidiamo di mangiare abbiamo trovato questo negozietto mister schiavalma boh, dalla recensione sembrava grazioso da... però proviamo. proviamo anche perché abbiamo fame ecco yeah. Fai vedere E' molto difficile No, che è il mio mm. Ma io Come? Prima notte passata. Come è andata? Abbastanza bene. Il letto confermo il 10 lode, è andata benissimo col letto, comodissimo. Il posto sono silenziosissimo. Eh, non si sente una... <ride> un'anima un viva. viva. Eh. <ride> no, comunque veramente silenzioso. Sì, abbiamo dormito bene, bene appena alzati. Una signora passeggiava il cane, ha fatto amicizia con noi, si è messa a parlare, ci ha dato qualche consiglio. Inizia la giornata. Non c'è molto freddo. Andiamo a vedere il centro. Pas de soleil, pas de soleil, pas, de soleil, da da da. pas de soleil, pas de soleil, Stanti. distrutti morti <ride> abbiamo camminato tantissimo oggi pomeriggio abbiamo visitato tutto il centro storico e di edimburgo e riflettendoci non è fatto di avere camminato tanto edimburgo è, è, è costruita su una vallata abbiamo fatto tante scale eh, perché per vedere la zona vecchia mm -hmm. si sì. Abbiamo dovuto fare. Cioè, no, ci sono tante scalinate e tante salite, quindi praticamente abbiamo fatto un sacco di palestra oggi. <ride> e... Ad ogni modo. Alla fine abbiamo posteggiato alla stazione, mm -hmm. abbiamo pagato circa 8 stelline e mezzo eh, per un massimo di tre ore. Si poteva stare un massimo di tre ore, però ne abbiamo fatto due ore e mezzo circa. Sì, in due ore e mezza abbiamo coperto il centro. Diamo la buonanotte. Buonanotte e ci vediamo domani. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.